Non lo so che facciamo! Non lo so! Porco Dio! Non lo sa! So! Ma non Jamalon! Ora fa un uovo alla! Che